Nel frattempo in America Michael Jackson Ah, Ma che c'è Hillary Hilary, eh, qua? Hillary, tutto bene? Ciao Massimo, qua è bellissimo. Eh sì, sì, vai sempre in vacanza te, dai. Guarda che qui si lavora tutto agosto. Ma ancora? Guarda che dall'8 al 28 la crine è chiusa, eh. Ma che chiusi, chiusi, chiusi. Qui non si batte la fiacca, adesso ti saluto perché ho da fare. Ok, ciao ciao ciao ciao. ciao, ciao. Sto forando, prego non mi disturbare. Quasi. Che cazzo stai facendo? Capito, siamo in vacanza, divertiti, no?